Sono di nuovo qua. Oggi vi parlo, tanto per eh, allinearmi anche all'intervento di prima di Chiara, del lockdown. Il 9 marzo, sapete più o meno tutti cosa è successo, ci hanno detto chiusi in casa, e vi parlo di un sito vicinisicuri.it è ancora online, lo potete trovare ancora lì che funziona, che è stato messo su da tre amici al bar, quasi come la canzone, eh, per risolvere un problema per aiutare le persone che come me erano obbligate a stare in casa io avevo mia moglie positiva quindi eravamo tutta la famiglia obbligati a stare in casa non potevamo neanche andare a fare la spesa e non avevamo previsto e quindi le dispense non erano lunghissime e eh, ma aiutare anche e soprattutto un'altra categoria, gli esercenti che normalmente non sono digitalizzati, non hanno siti, spesso neanche la pagina facebook, non facevano consegne a domicilio prima eh, di questo periodo e si sono trovati a riorganizzarsi in fretta e furia ma con un problema, non riuscivano a farlo sapere a nessuno perché non avevano i clienti in negozio a cui far sapere che eh, potevano portartela a casa. Eh, Vicino al sicuro offre una mappa dove voi potete trovare i negozi vicini a casa divisi per categorie merceologiche, contattarli, quindi non, non è un e-commerce, non vendiamo direttamente, non, non si può fare nient'altro che telefonare, scrivere una mail o andare sulla pagina Facebook del negoziante e, e in questo modo riuscire a ottenere, a farsi portare la spesa, i vestiti ci sono varie categorie e questo progetto è stato ispirato a Daniele Sghedoni che è un amico di Reggio conoscenza di Digital Update che il 9 marzo ha visto una, un post di Riccardo Saporiti un data journalist di Gallarate pubblicato su Varese News dove invitava gli esercenti a far sapere del loro paesello a far sapere eh, se potevano consegnare a casa l'idea è piaciuta e subito Daniele figo, lo facciamo anche per Reggio ha eh, chiesto il permesso per avere i giusti credits non appropriarsi di idee altrui ovviamente è eh, partito lancia la call qualche mi aiuta a farlo assieme a Daniele, Alfredo un altro nostro amico ci sta, registrano subito il dominio fanno il logo senza nessuno dei due grafico, uno fa lo sviluppatore, l'altro il marketing technologist, ma non sono grafici. Il giorno dopo mi sono unito anch'io per occuparmi anche della raccolta dei dati e dopo due giorni il sito era online, funzionante, con qualche centinaio di esercente già iscritto, perché nel frattempo una parte eh, delle uno dei tre si era occupato di fare un minimo di PR in un giorno quindi coinvolta con Fesarcenti della città è subito riuscita a far arrivare qualche segnalazione insomma qualche negozio che si iscriveva e quindi la mappa dopo due giorni cominciava già a essere popolata inizialmente l'intenzione nostra era quella di creare vicino al sicuro per alcune città eh, in base alle disponibilità di chi si era offerto eh, doveva essere su reggio emilia su ferrara e su barletta perché avevano trovato amici disponibili a occuparsene e quindi pronti a fare quello che noi avremmo fatto su reggio emilia in realtà dopo eh, un, due giorni che era online abbiamo capito che funzionava male, quindi abbiamo cambiato subito il modello in corsa ed è diventato vicino e sicuro, è solo un sito unico, una struttura unica per non avere varie da gestire e ha eh, cominciato a raccogliere dati eh, esercenti, iscrizioni di esercenti da tutta Italia, quindi farlo diventare direttamente un sito eh, nazionale. Pian piano gli esercenti cominciavano a crescere, dopo una settimana erano già, eh, ricordo, 500 esercenti, credo, iscritti, e la mappa cominciava a popolarsi di tanti puntini. Eh, scusate se devo guardare, ma con le date sono pessimo, e quindi ve le ricordo. Dopo una settimana eh, ci si è posto anche, addirittura ci sono arrivate delle richieste da Israele-Ucraina, Francia e Inghilterra per replicare la cosa e quindi abbiamo offerto il logo eh, se andate su proxysur.fr o nearbyandsafe.uk no, o co.uk, non ricordo riconoscete immediatamente il logo perché gli abbiamo regalato tutto per replicare questa cosa come è stato possibile riuscire a farlo partire così in fretta? È stato possibile perché eh, il team era estremamente snello. A noi tre, eh, col tempo dopo, si sono uniti altri due amici eh, di Bologna e di Ferrara che ci hanno aiutato solo con le PR, perché ormai la parte tecnologica era ben avviata e non eh, volevamo cambiarla. La scelta, eh, per riallacciarmi a quello di ieri, la scelta degli strumenti è stata fatta tenendo conto di l'esigenza che noi avevamo messo come prioritaria, la velocità. A noi interessava essere utili subito. Un bel progetto avrebbe richiesto eh, settimane, quantomeno. Eh, ci sono, ovviamente monitoravamo altri progetti simili, ne sono nati in quel mese una quarantina che, che, che abbia visto. Alcuni sono partiti davvero a funzionare, anche solo mettendo in, in contatto persone e esercenti a metà aprile. Non era la cosa che noi volevamo. metà aprile ormai era già tutto andato, ognuno si era già organizzato e noi volevamo risolvere il problema subito. E quindi abbiamo fatto con gli strumenti che avevamo, sapendo che questa cosa ci avrebbe creato dei problemi. Esempio, la mappa ci sarebbe piaciuto farla con OpenStreetMap per un discorso di strumenti open source, poterlo condividere, eccetera, eccetera nessuno di noi tre è esperto in OpenStreetMap però uno di noi tre conosce molto bene Google Map perché lo usa al lavoro perché è a pagamento perché da questo punto di vista è uno strumento eccezionale eh, per essere usato e quindi non, non ci siamo posti problemi e abbiamo detto ok chi se ne frega tra virgolette in questo caso dell'open source abbiamo bisogno che vada su subito Google Map è pronto e va lì eh, poteva essere comodo un layer intermedio però non interfacciarsi direttamente con Google Map eh, GeoWeb Service so Services è una società francese che offre uno strumento per fare questo alle aziende e gli abbiamo chiesto se ci offrivano il loro strumento la loro licenza costa qualche migliaio di euro l'anno che ovviamente non ci piaceva metterli, doverli mettere fuori ma in realtà gli abbiamo chiesto se ce l'offrivano per questo progetto e ben volentieri ci ha detto, Guarda, vi diamo una licenza illimitata, full, fate quello che volete, usatela. Perfetto. Per la raccolta dei dati, qual è lo strumento a cui pensate più veloce per far compilare un form a qualcuno? Google Form, fine. Eh, ci siamo posti il problema, privacy, indicazioni, eccetera. Poi ci siamo guardati e ho detto, chi se ne frega, ascoltare. noi domani vogliamo essere online, punto. Eh, quello è lo strumento che ci permette. Non potete fare fronzoli grafici. Se avessimo usato un altro strumento, potevamo anche renderlo più carino, più bello, tutto quello che volete. Col fatto che lì non potete farlo, tolto il dubbio, andate online. Dopo una settimana, il, il 21 marzo, eravamo quasi alla soglia del pagamento per col fatto che l'abbiamo aperto all'italia sono aumentati molto i visitatori sapete che google map è, è gratuito ma fino a una certa soglia in realtà voi vi registrate vi offrono 200 euro al mese di crediti per le visualizzazioni per molti siti sono più che sufficienti per eh, mh, lavorare normalmente Cominciavamo ad avere parecchie visualizzazioni e quindi cominciava a porsi il problema, cavoli qua finisce che ci tocca tirare fuori di tasca nostra qualche centinaio d'euro a testa per riuscire a tenere il sito così, altrimenti come facciamo? Eh, ci pensiamo stanotte poi dopo domani vediamo cosa fare. Quella notte Daniele, eh, non ci ha mai confessato se aveva bevuto una birra di troppo o no, fa la cosa più naturale di questa terra, adesso ci appare. Scrive a Google Europa dicendo noi abbiamo questa cosa, però ci sembra carino il progetto, sta funzionando, però non sappiamo come proseguire perché non abbiamo soldi. Tempo tre ore, Google ci risponde in inglese, eh, dandoci credito per eh, di 2.500 euro al mese, dicendo anche se poi raggiungete questa soglia scriveteci che la alziamo, eh, senza problemi. E lì ci siamo stupiti perché siamo abituati che per fare un progetto normalmente si parte dal budget. Io ho una bella idea, vado a cercare i soldi, vado a spiegare l'idea, e se poi trovo qualcuno, convinco qualcuno a seguire quell'idea, mi dà credito e riesco a realizzarla. E abbiamo capito che lì invece ragiona in un altro modo. Io faccio una cosa, quando la faccio e funziona. Magari non è perfetta, è perfettibile, ma il fatto che l'abbia fatta gli dimostra che l'idea era valida eh, e quindi ha funzionato anche quella. E da lì quindi siamo ripartiti ulteriormente, eh, grazie alle due new entry, Francesco Del Buono e Federico Cappucci, ci hanno aiutato a fare... Per, avere, per far arrivare la voce a nuovi esercenti, eh, quindi da regioni diverse, eh, siamo su, hanno scritto di noi su Cosmopolitan, su Vanity Fair, eh, è stato a ETA Etabeta di Radio Rai, Il eh, Sole 24 ore, le riviste, i giornali locali varie volte e vedevamo come ogni volta che usciva una notizia del genere, arrivavano in effetti iscrizioni eccetera eccetera e alla fine del periodo ci siamo chiesti e ce lo stiamo chiedendo tuttora in realtà, cosa farne di vicino al sicuro. e sicuro se trasformarlo in un e-commerce se trasformarlo in qualcos'altro se chiuderlo e salutare e siamo ancora temiamo di dover prendere questa decisione anche se speriamo di poter far finta di niente che non succeda più niente eh, soprattutto, però, abbiamo ricavato da tutta questa esperienza una convinzione eh, su, il, sul perché è andato così bene. Perché, fondamentalmente, all'inizio la scelta principale che abbiamo fatto è stata quella del team. I primi tre, Alfredo, Daniele e io, abbiamo una stima e una fiducia eh, infinita uno nell'altro. Ci siamo divisi i compiti e nelle nostre chat che ovviamente qui entravamo svariate volte al giorno, non abbiamo praticamente mai parlato dei dettagli tecnici. Abbiamo delegato, fiducia, te ti occupi di quello, non voglio neanche sapere quello che fai, fallo te, fine. Praticamente eravamo freelance soli, ma occuparci di un pezzettino e basta, sapendo che potevamo fidarci degli altri, e non avevamo bisogno di condividere le scelte, ci sono state un sacco di cose eh, dove se avessimo dovuto aspettare di essere d'accordo in chat in tre, probabilmente sarebbero passate 24 ore perché poi dopo ti viene l'idea, lo vorresti far meglio ma non va bene, ma perché lo fai così, eccetera, eccetera il fatto di eh, essere soli in realtà è stato un vantaggio in questo caso perché ci ha permesso di eh, andare e tenere come stella polare la fretta e l'urgenza del servizio alle persone eh, al punto che eravamo talmente convinti di quella che abbiamo rifiutato almeno una ventina di volte sponsorizzazioni da parte di esercenti che erano disposti a pagare per esserci meglio ma potete mettere la foto del menù nel caso dei, dei ristoranti pagando e noi abbiamo detto di no a tutti, perché la nostra, il nostro obiettivo era non snaturare il progetto e il senso di urgenza che aveva. E dopo di questo, una volta ripartito un po' il lavoro, in realtà ci siamo accorti come anche nei progetti professionali normali abbiamo cominciato a pretendere eh, più fiducia. Se io mi devo occupare di quella cosa... Di discutiamone meglio all'inizio ma fine mia eh, nel caso di, dei team soprattutto se sono piccoli eh, Piero ha dovuto scappare ragionavamo ieri sulle le dimensioni ideali dei team che non devono mai essere più grandi di TOT in realtà mi sono convinto che la dimensione ideale del team è 3 ma, ma quando ci sono tre cose da fare e te le dividi punto, eh, in quel modo siamo riusciti ad arrivare a risultati dove eh, abbiamo visto che aziende anche grosse che hanno voluto fare progetti del genere investendoci decine di migliaia di euro non sono riuscite a fare, alcuni portali del genere dopo un mese e mezzo non erano ancora online con eh, nessun esercente perché non riuscivano a raccogliere i dati, eh, un portale si è bloccato sappiamo da fonti interne sulle questioni della privacy policy l'avvocato dell'azienda gli ha bloccato quella cosa perché diceva che non erano in regola e quindi hanno speso soldi per voler fare una cosa no profit che non poteva funzionare perché l'avvocato gliela teneva bloccata eh, il ragionare invece con eh, il nostro obiettivo e l'organizzazione che ci siamo dati ci ha permesso di arrivare a questo. Eh, Qualche uno di voi ci ha aiutato un sacco dandoci un sacco di indirizzi, eh, Monia più Francesco che è andato via eccetera e anche il passaparola è stato eh, del de numero di esercenti, ad, ad oggi credo che sono 3.300 circa gli esercenti iscritti più o meno la metà sono arrivati col passaparola il resto tramite catene di supermercati e con indirizzari di associazioni che ce li hanno dati e quindi abbiamo diviso un po tra i numeri arrivati in massa e quelli invece raccolti uno dopo l'altro grazie al passaparola e all'aiuto che ci hanno dato eh, Speriamo che non serva più quel portale, noi ci auguriamo di chiuderlo <ride> presto, però per scaramanzia aspettiamo qualche mese che non si sa mai. Grazie.